Ciao a tutti, oggi prepareremo la marmellata di cipolle di tropea, il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti più 3 ore per la macerazione. Gli ingredienti sono cipolle di tropea sbucciate e tagliate a fettine sottili, zucchero semolato, zucchero di canna, vino bianco, brandy o cognac, foglioline di alloro e uva sultanina ammollata. Andiamo via alla ricetta in questa prima fase che metteremo a macerare la cipolla non utilizzeremo i bimbi per cui andremo ad aggiungere nel contenitore dove abbiamo messo la cipolla lo zucchero di canna lo zucchero semolato aggiungiamo il vino bianco il brandy o il cognac e adesso andiamo a mescolare adesso aggiungiamo le foglioline di alloro e lasciamo macerare di tanto in tanto andremo a mescolare il tutto andiamo a coprire con un canovaccio e lasciamo macerare da parte in un luogo fresco e asciutto trascorse le 3-4 ore che abbiamo lasciato a macerare la nostra cipolla adesso andremo a cuocere versiamo il tutto all'interno del boccale noi abbiamo già tolto le foglioline di alloro Facciamo cuocere per 30 minuti, temperatura varoma, velocità 1, andiamo a togliere il misurino e a posizionare il cestello. Adesso aggiungeremo l'uva sultanina che abbiamo precedentemente ammollato, mescoliamo un po' con la spatola, mescoliamo un po' sul fondo del boccale e proseguiamo la cottura Sempre con il cestello al posto del misurino. Proseguiamo la cottura per altri 10 minuti. Temperatura paroma, velocità 1. La nostra marmellata è pronta. Andiamola a mettere in dei vasetti di vetro, marmellata di cipolle di tropea. Grazie e alla prossima ricetta!